salve amiche ed amici qui ancora una volta il vostro saint -Chan per una nuova trasmissione il tema del giorno saranno argomenti vari visto che non mi sono preparato ultimamente nessun discorso però ho il tempo e l'opportunità di fare un nuovo video quindi perché non disapprofittarla appunto perché perché no invece la voglio approfittare eh, l'ultima volta se non erro ma controllate voi ho dedicato tempo e spazio come direbbe albert einstein alla tragedia greca e mi chiedevo perché nessuno stato è intervenuto prima che fosse troppo tardi perché la germania non ha fatto nulla ebbene la germania non ha fatto nulla perché ha voluto vincere in competitività tutti gli altri soci europei sappiamo che eh, ciò che limita la produzione dei paesi europei è una legge europea che ha varato anche la germania per cui più del 6% non si può produrre del prodotto interno brutto. Eppure i tedeschi forse hanno sforato all'8% o al 10%. Cioè hanno contravvenuto quella clausola europea che permetteva a tutti gli stati di produrre in condizioni di parità. La Germania produce in più, invece che il 6% del prodotto interno brutto, del PIB lotto o il 10, cioè dal 2 al 4 per cento, in più. L'Italia sta sotto il 2%, quindi produce in più la Germania, come Spagna, Italia e 10 Grecia e Greci e 10 Grecia, Grecia messi insieme perché il plurale di Grecia mi suona grecie. Come Spagna, Italia e 10 grecie messe insieme: ecco come produce anche per Portogallo, per Macedonia, per Malta, per San Marino, per Monte Carlo, per Liechtenstein: per quello che non vuole aiutare la Grecia, la Germania perché in un certo senso producendo di troppo. Oltre i limiti permessi dal regolamento europeo ad ogni stato, ha tolto competitività anche alla Grecia per le vacanze. Per fare vacanze in Grecia è arrivato a essere più costoso che farle in Germania. Quindi vabbò sono le cose che non vanno. Ci abbiamo dei soci. Prepotenti nell'Unione Europea, ma il fatto che uscire dall'euro non è tanto facile perché servono eh, centinaia di milioni di euro soltanto per uscire dall'euro. Anche perché, come ogni socio dimissionario da una società, bisogna reindenizzare gli altri soci della propria uscita. Hanno comprato i tuoi titoli di stato in euro adesso vogliono la liquidità perché tu eh, adotterai un'altra moneta quindi com'è che funzionerà con i titoli alla scadenza che li paghi che lo stato non può più pretendere di pagare eh, in euro per esempio se la grecia adottasse la dracma o la lira l'italia in che pagheremo le obbligazioni di stato contratte in euro nella stessa quantità in lire, ma la lira si deprezzerebbe subito come la dracma all'uscita. Allora costerebbe di più pagare quelle obbligazioni. Per estinguerle bisognerebbe prendere altri debiti nella moneta nuova, nella nuova lira, nella nuova dracma, però eh, con una credibilità molto erosa, con una fiducia molto erosa quale ente creditizio nel mondo si farebbe carico dei debiti della grecia o dell'italia se si pagasse con lire e Dracme? E nessuno tutti preferiscono l'euro finché funziona o il dollaro quindi ci sarebbero molti doppi cambi perché in grecia per esempio c'è gente che vorrebbe il dollaro c'è gente che vorrebbe l'euro la gente è andata a togliere i propri risparmi in euro proprio pensando che prima fanno eh, il blocco eh, dei ritiri di, di, di denaro come è già successo e poi escono dall'euro e la gente che non ha potuto ritirare i soldi si trova con una convertibilità che non li favorisce perché te la fanno pagare a te che ci avevi euro il fatto che si ritorni a una moneta che non esiste più la dracma quindi aveva 100 mila euro si ritrova con che eh, non sono non so centomila dracme ma magari 50.000 e poi la dracma appena uscita non vale come un euro vale la metà quindi ti ritrovi un quarto di quello che avevi e poi viene l'inflazione che precipita nel giro di un anno invece che 50.000 eh, 25 mila euro perché diventerebbero 50.000 dracme però subito il valore è dimezzato ti ritrovi 2500 euro quindi la decima parte di un quarto per quello la gente che può ritira il denaro subito o ancora che non ci sono delle restrizioni nel ritiro del denaro forti addirittura fanno dei versamenti all'estero anche se devono pagare per farlo perché così si portano tutti i soldi fuori se ne hanno tanti quindi questa corsa bancaria che c'è che ha fatto mettere delle restrizioni il famoso corallito argentino può portare al corallone anche che è un blocco ancora maggiore del circolazione bancaria per cui non si potranno neanche fare dei, dei, dei versamenti in altri all'estero né niente si blocca proprio il sistema economico da dentro e da fuori questo per dire che l'uscita dall'euro. Se c'è è traumatica, però nel caso della grecia comunque almeno gli serve perché così come stanno stare dentro l'euro agonizzando o finire di morire fuori dall'euro economicamente parlando per loro c'è poca differenza. Si sa che per i credenti e loro sono ortodossi dopo la morte c'è la risurrezione, quindi l'economia greca deve finalmente finire di morire. Perché sta in fase agonizzante, non c'è niente da fare. Avevano le pensioni più alte del mondo, con la più alta reversibilità, si pensionavano ai 50 anni. Avevano un mucchio di lavoratori pubblici e dipendenti pubblici, quando ne serviva 10 volte di meno. Grecia non è come l'Italia, anche la popolazione è inferiore erano metà pensionati. Hanno fatto degli eccessi e degli abusi. I greci venivano a studiare in italia perché le università greche non erano all'altezza io ho conosciuto molte persone greche che venivano a studiare in italia poi non riuscivano a trovare lavoro rimanevano a lavorare in italia ingegneri architetti fisici chimici in grecia non trovavano lavoro perché era un governo populista e demagogico tanto di destra come di sinistra che dava lavoro a strutture ed infrastrutture pubbliche dove potevi farti una bella pensione che adesso gliel'hanno tagliata però non facevi carriera professionalmente parlando beh eh, vivevano del mare e eh, dei cantieri nautici poi le crisi mondiali hanno ristretto eh, la lucrabilità dei cantieri nautici e quindi degli, degli armatori e quindi alla fine vivevano solo di turismo, ma il turismo è arrivato a essere caro, per quello della competitività dei prezzi, che Germania tratta il turismo come un'industria. E abbiamo detto, Germania aveva nella produzione industriale un esubero dal 6 al 10% con rispetto alle quote che ha accettato della comunità europea che non bisognava sforare del 6% del prodotto interno brutto. sto leggendo in questi giorni molto de, in internet delle monde diplomatique e leggo gli editoriali di ramonet quindi eh, mi sei contagiato un po di idioma spagnolo perché lo leggo nell'edizione con come dire il prodotto interno lordo della germania sfora dal 6 al 10 per cento o dal 2 al 6. E quindi anche il turismo lo hanno eh, estrogenato in Germania. Perché che vai a vedere in Germania che in Grecia non trovi. Però farti eh, un paio di settimane o una settimana in Grecia, va perché che hanno anche l'handicap di eh, avere molti isole e arcipelaghi per cui devi prendere piroscafi, battelli, ferry boat, aeroplani per viaggiare tutta Grecia ma tutta Grecia la viaggi con 7.000 euro ecco in Germania forse fai turismo con meno quindi che dire del salvataggio greco anzitutto la tragedia greca e io ho delle tragedie greche ma come questa no è stata fatta per l'ambizione dei politici greci di parlare alla gente demagogicamente e populisticamente promettendogli tutto quello che alla gente sarebbe piaciuto ricevere a cambio di votarli hanno speso più di quanto potevano hanno creduto più di quanto potevano hanno visto e fatto cose più di quelle che potevano però è stata anche una crisi europea nel senso che prima gli si è dato credito quando erano incredibili ma non perché facevano delle cose stupefacenti perché tutto il mondo sapeva come sciaracquavano il denaro aumentando eh, l'impiego pubblico gonfiandolo quando non serviva anche la politica era abnorme gonfiata da dentro estrogenata e poi il fallimento della politica europea perché oltre a aver dato degli apprezzamenti economici sulle banche greche che non lo meritavano sull'economia greca che era traballante si vedeva e quindi tutte le enti cotizzatori economici europei e nordamericani connivevano con questa cattiva gestione politica ed economica poi è un fracasso dell'europa perché nessuno ha pensato bene dopo di aver lucrato con i greci di aiutarli la germania non li ha aiutati ma gli ha venduto anche sommergibili nucleari e caccia da guerra caro armati nessun paese li ha aiutati però prima hanno fatto dei loschi affari ben sapendo qual era la situazione del, dell'economia greca non sono caduti dalle nuvole e poi il fracasso che non gli si è saputo aiutare adesso c'è un'altra cosa però che può essere uno smacco per l'unione europea e se va bene per la grecia alla fine va bene per il portogallo per la spagna e per molti paesi meridionali io inizio a fare un video e poi le cose mi vengono strada facendo per quello che la teoria era che se continua così se l'euro fracassa fracassa la comunità economica europea il rischio si diceva che era un'europa a due velocità o un'europa fratturata in due ma invece il rischio che poi farebbe cadere l'altra parte dell'europa quella ricca è che invece i paesi poveri e arretrati gran parte dei paesi del mediterraneo se non tutti e inclusa parte della francia e i paesi slavi che sono entrati nell'unione economica europea Vadino ad un'altra parte infatti non dobbiamo credere che noi stiamo nell'unione economica europea perché siamo europei sempre abbiamo avuto in italia un'identità europea ma voi lo sapete chi ha fondato la prima unione europea i nostri antenati romani quando hanno fatto la repubblica romana ha fatto l'impero romano quella era la prima eh, unione europea quindi no noi stiamo nell'unione europea perché i nostri politici hanno firmato i trattati di lisbona e di maastricht e si è fatta questo, nel 2000 questa unione europea che già esistiva da prima dal dopoguerra però l'italia non ha fatto subito parte ne ha fatto parte dopo ma noi potremmo stare in qualsiasi altra unione economica perché non è detto che si chiama eh, se faccia parte si chiami unione economica oceanica l'italia non può far parte perché non è un paese oceanico o unione economica dell'atlantico e l'italia non possa aderire a quell'unione economica di fatto ci sono paesi che fanno parte eh, a unioni economiche transnazionali transcontinentali quindi noi potremmo far parte di qualsiasi unione economica basta vedere che ci convenga economicamente come l'europa non ci conviene ultimamente perché prima sì, adesso no. Prima di questa Unione economica europea fatta nel 2000, Italia ha sopravvissuto grazie all'Unione economica europea del dopoguerra, ma dal 2000 in poi non ci ha più convenuto. Dicevo, il riscatto greco può arrivare, ed è quello che temono i nordamericani, ma anche gli europei, da Putin e dalla Russia. Infatti si è già riunito con il primo ministro greco, eh, non so se si chiami Tsipras, e eh, hanno parlato del debito greco. Di che altro possono parlare? Ridevano nella foto e poi anche Cina. Se Cina, Russia ed India assorbissero nella loro influenza, nella influenza del BRIC, che adesso si è unito anche Sudafrica e si chiama BRICS. Se assorbono la Grecia è uno smacco per la NATO, per i nordamericani e per l'Unione economica europea. Perché significa che se l'Unione europea ti rovina, Russia ti salva, ma significa anche che diventa un precedente per tutti quei paesi come Portogallo e Spagna che stanno per andare incontro al destino ellenico, alla tragedia greca. quindi io penso che il futuro sia quello non un'unione europea divisa o frammentata fra paesi del nord egemonici come ho detto nello scorso filmato che impoveriscono i paesi del sud per poi cercare mano d'opera pensate per un momento all'unità d'italia al risorgimento alle industrie che c'erano nel sud perché c'erano che sono state distrutte con la guerra di, di, dell'unità d'italia o che sono state prelevate e chiuse dagli industriali savoiardi eh, che appoggiano l'unità d'italia gli industriali garibaldini che sono andati eh, al seguito di garibaldi mafia dicono che l'acronimo di mazzini autorizza furti incendi assassinati beh incendi e furti nelle fabbriche del sud che erano poi le fabbriche che finanziavano i borboni quindi era strategicamente importante distruggere e disarticolare la produzione industriale del sud anche era la produzione bellica che supportava gli eserciti eh dei borboni nel sud nel regno delle due sicilie però a parte questo pensiamo adesso all'europa grecia ormai continua con il turismo però per gli stranieri perché vanno a mettere hotel ristoranti gli stranieri i greci chiudono e vanno a lavorare come camerieri fuori come succede in italia chiudono bar ristoranti hotel e vanno eh, tedeschi soprattutto che hanno un surplus di divisa e non gli costa nulla mettere un'osteria in un'isoletta poi mettono eh, un bed and breakfast vanno i turisti tedeschi che magari mangiano poco scusate telefono Sempre il solito sconto promozionale, no? Che ti scocciano le balle con 10 messaggi al giorno. Allora dicevo, mettono un bed and breakfast in un'isoletta piccola, in un atollo, che se lo comprano a poco, per 99 anni. Vanno sempre i soliti turisti tedeschi che si crogiolano al sole, che sono dei pensionati, che hanno pensioni alte, fanno un fagotto di soldi. Allora eh, la manodopera in Italia, che è molto qualificata, incluso gli stranieri che vengono a vivere in Italia, hanno una formazione eccellente, chiudono gli imprenditori italiani e le imprese italiane, vengono soprattutto dalla Germania, dalla Svezia, dall'Olanda e sfruttano quella manodopera poco, quella maestranza, perché c'è poi tutta questa immigrazione illegale, per cui possono anche loro formare qualcun altro se tu non accetti e quindi con la precarietà che già abbiamo inserito in italia masochisticamente ti danno contratto a tre mesi lo rinnovano costantemente e quindi non hanno delle spese addizionali e quindi è questo il futuro di un'europa divisa in due è brutto per i paesi poveri ma è bello per i paesi come la germania che gonfiano la loro produzione industriale nell'export però invece la minaccia per paesi come per industriali come i tedeschi che cercano la manodopera a poco costo ma qualificata italiana e che funzioni il salvataggio greco da parte di russi e cinesi che sono interessati a salvare Grecia, non per fare un favore ai greci ma sono interessati, soprattutto i russi. A strappare dall'influenza europea nord americana e della nato i paesi slavi che sono voluti uscire fuori dall'influenza russa ma che adesso si possono trovare in crisi come la grecia cioè polonia ungheria slovacchia repubblica ceca eh, slovenia e se giugoslavia che sarebbe Bosnia, eh, Montenegro, Macedonia, eh, Croazia, Serbia, i, ba i paesi baltici, eh, per esempio Lettonia, Estonia, Litonia. Ci sono molti paesi ex socialisti sovietici che sono entrati in Europa. Eh, Moldavia. Vabbè. Ma avete capito, se stanno in problemi e non riescono a essere solventi con l'Unione Europea, e se vedono, vedono il tiranniggiare della Bundesbank con rispetto alla banca europea e della Germania con rispetto alla produzione industriale europea, che loro possono vendere quel cazzo che gli pare, ma gli altri devono stare sotto il 6%, a bacchetta. E vedono che invece russia non ti mette i limiti anzi ti compra quello che vuoi ti paga il debito perché lo, eh, lo gli dà credito al tuo debito non è che lo estinguono subito però dicono all'unione europea non mandare questo paese in default perché garantizzo io con le mie riserve auree e pago le quote che tu decidi quindi l'europa è obbligata perché non vuole perdere la banca europea e la germania non vuole perdere i suoi interessi a accettare il ricatto russo di portargli via un membro dell'unione europea naturalmente nessuno piangerà se la grecia va con russia cina ed india magari il brics diventa brics perché c'è anche grecia ma quello che gli mette il dubbio il tarlo del dubbio che gli rode il cervello a questi burocrati della finanza europea e anche agli strateghi della NATO è che la Grecia può eh, costituire un precedente per tutti quei paesi che si sentono in crisi in Europa anche se stanno meglio, come il caso dell'Italia, che il 90% degli italiani credono che la Grecia fa bene uscire anche se si rovina che l'italia anche se sta meglio della grecia dovrebbe uscire adesso queste stesse persone che sono anti euro e anti unione economica europea se sapessero che la grecia può essere soccorsa da russia cina india brasile e sudafrica dai brics che valgono più dell'unione europea messa assieme perché i brics sono un gruppo emergente russia Brasile, Cina, no, brr, Brasile, Russia, Cina, India, non so che, eh, e Sudafrica, BRICS. Loro valgono molto di più di molti paesi dell'Unione Europea, a parte Germania. Ecco, se gli italiani sapessero che la Grecia sta per essere soccorsa da Russia e Cina con il loro denaro, gli comprerebbero tante di quelle cose che manderebbero al diavolo gli industriali tedeschi. Probabilmente vorrebbero ancora, a maggior ragione, uscire dall'Europa per entrare a far parte dei BRICS per stare con la Russia. Non ci scordiamo che c'è ancora tensione fra, fra blocchi perché gli Stati Uniti vogliono piazzare i loro missili in io coglio, pur di mettere delle barriere contro l'espansionismo economico e politico russo nell'Europa dell'Est e anche dell'Occidente. La Cecenia prima, poi la Georgia, adesso l'Ucraina, possono essere dei pretesti? Magari ci sono dei veri conflitti nelle regioni fra russi, ceceni, georgiani, moldavi e ucraini. Questo è innegabile, però gli Stati Uniti sempre intervengono per trarne partito, cioè limitare l'espansione russa farla indietreggiare e adesso che con il fracking hanno iniziato a estrarre selvaggiamente il petrolio sperano che con la discesa brusca dei prezzi del petrolio da 200 dollari al barile a 60 50 si rovini russia però hanno dovuto smettere questa pratica perché si stavano rovinando loro gli stati uniti e adesso il petrolio aumenta perché, se sfrutti troppo intensamente i campi petroliferi poi non lo estrai più il petrolio che rimane sotto perché si forma una bolla d'aria gigante e il più costoso estrarre il petrolio poi si disperde nelle rocce. Questo lo sapevo io dai miei studi nella terza media inferiore e non lo sanno gli americani nel 2013. Mi sembra strano. Allora, dicevo, quello che succederà non un'Europa divisa in di due, ma in un'Europa dei paesi eh, che adesso si possono considerare non allineati al benessere europeo, come Italia, che decidiranno di uscire fuori dall'Unione Europea per appoggiarsi a Russia, per entrare a far parte di una società con Russia, quindi sarebbe il fracasso dell'unione europea dell'unione economica europea nata nel 2000 oltre che della vecchia unione europea il fracasso di bruxelles ma il fracasso anche della nato che aveva tolto ai suoi antagonisti alla csi comunità di stati indipendenti russia e soci i paesi dell'est europa che volevano sfuggire al controllo della csi di mosca ritornerebbero indietro quindi uno smacco per la nato per l'europa se grecia non è aiutata dall'europa a risolvere il problema perché l'unione europea vuole solo essere pagata ma è aiutata la cina e russia quindi queste le cose che mi sentivo di chiarire che ho lasciato in sospeso perché ho fatto l'ultimo video di 41 minuti e io so che tutte e tutti voi mi seguite però dopo 41 minuti magari volete vedere qualcos'altro e quindi ho deciso di fare in illo tempo il seguito che ho fatto adesso è venuto il tempo di parlare di certe cose Io ci avevo dei libri di economia. Comunque, un libro che, che è molto interessante è stato pubblicato in Spagna nel 1998, a Madrid la capitale della spagna e dell'editorialista di Le Monde Diplomatique edizione con si chiama ramonet ma anche se qua le raccoglie poi gli articoli di molti scrittori ed è pensiero critico contro pensiero unico tanto magari non lo trovate in edicola eh, c'è il prologo di Edoardo haro teglin molto interessante starò a leggervi un libro anche perché ho parlato abbastanza poi che dire io non so più aumentano gli scandali in italia e più vediamo quello che fanno pd pdl e altri più la gente li continua a votare anche se quelli del movimento 5 stelle i pentastellati fanno delle cose buone per migliorare il paese ma io non capisco io penso che fra burocrati amministratori funzionari pubblici eh, anche gente che lavora per i partiti politici diretta e indirettamente da dentro da fuori per le infrastrutture tutto ci devono essere molte persone in italia parenti familiari amici amici di amici parenti di parenti familiari di familiari parenti di familiari familiari di parenti perché significa che loro così hanno già il voto garantizzato e un voto nipotistico paternalistico un voto in famiglia perché non è possibile che non scenda più di tanto il percentuale dei voti che va ai partiti coinvolti in tante mazzette e tangenti significa che il 50% della popolazione italiana diretta o indirettamente è familiare parente o amico di quelli del pd e del pdl perché altrimenti in un altro paese avrebbe già vinto il movimento 5 stelle con il 60% dei voti c'è da dire un'altra cosa che purtroppo non ci sono più maggioranze assolute di dati perché c'è un astensionismo del 50 per cioè un 50 degli italiani che ha ragione già non crede più in niente né in nessuno quindi se continuano a vincere pd e pdl è perché c'è e eh, anche la lega e poi me ne sono scordato qualcuno come il partito del centro di casini che vabbè fa casini ma perché il 50 per cento delle persone già non vota quindi per quello che grillini hanno una maggioranza relativa se votassero tutti in italia all'80 70 per cento come una volta ai vecchi tempi quando c'erano contenuti e contenitori politici validi probabilmente eh, magari fra pd e pdl prenderebbero eh, fra tutte e due il 30 e i grillini almeno il 50 il 60 invece no vota il 50 delle persone e questo castiga tutti anche il movimento 5 stelle quindi la gente dovrebbe più impegnarsi non importa per chi va a votare gli indecisi anche per i partiti politici cattivi, ma l'importante è che non rimanga un 50% dell'elettorato senza consumare il proprio diritto al voto perché perché poi se viene al governo il movimento 5 Stelle, loro non l'hanno votato e dicono che è cattivo perché non gli piace. Te l'avevo detto, se vincono uno dei partiti del polo di destra o tutti quanti insieme facendo coalizione appoggiandosi da fuori dicono eh, che no che è cattivo che loro non hanno votato perché sapevano che vinceva quel partito e se invece vince la coalizione di sinistra unita come pdl o con un'altra sigla che sempre ne cambiano o con un partito di centrosinistra appoggiandolo anche da fuori della coalizione o in altro modo dicono che anche non andavano a votare perché tanto avrebbero vinto anche loro e quindi non gli piaceva, non piacendo la politica, la gente si ha derresponsabilizzato. Quindi non votano, e qualsiasi cosa succeda, vincano comunisti, socialisti, socialdemocratici eh, democratici, eh, liberali, eh, liberaldemocratici conservatori centrodestra destra lega eh, movimento 5 stelle chi più ne ha più ne metta, chi non vota sempre può dire a me che me ne fotte tanto anche questo governo non mi piace ma allora si vuole distruggere la politica poi meraviglia quello che dice giovanotti dei politici si può fare a meno tanto ci sono esperti e tecnici e poi fa una canzone populista e demagogica contro contro eh, il tecnici il tecnicismo nella politica contro i tecnicisti contro i burocrati e beh ma poi fa un video una conferenza fa una conferenza nell'università dicendo che lui appoggia i burocrati e quindi questa è la contraddizione schizofrenica bipolare che ci abbiamo in italia vogliamo delle soluzioni facili che risolvano le cose per noi delegare sempre qualcuno ma non ci assumiamo la responsabilità di votare allora non andando a votare come va va male e ci lamentiamo così giustifichiamo il nostro fracasso e poi ci aspettiamo che qualcun altro faccia le cose al posto di noi Incluso non andiamo a votare per non fare lo sforzo e poi vogliamo che venga un super uomo, un super tecnico, qualcuno che risolve i problemi super partes e stato più in alto dei politici. Invece questo non succederà. Non succederà perché se viene un tecnico che non deve rendere conto agli elettori cittadini alla classe politica al parlamento al senato alle istituzioni e ne abbiamo molta di gente così in italia che prendono soldi da capogiro e non fanno parte della politica sono funzionari ed amministratori pubblici che decidono in realtà quello che il politico deve dire prendono centinaia di migliaia di euro al mese per delle gestioni fallimentari vedi all'italia vedi treni vedi tutto quello che vuoi allora No, non è possibile che se eh, chi governa il paese sia eh, un tecnico, un funzionario pubblico, che la gente non vota, le cose vadino meglio. Deve passare per qualcuno che la gente vota perché deve rendere conto all'elettorato di quello che fa. Quindi svegliatevi, non pensate che può venire in Italia una soluzione magica semplicemente non andando a votare. Vota, magari per protesta magari scegli quello che è meno peggio o magari vai a vedere perché non è una questione di partito politico quello che nella tua città nel tuo paese nel tuo villaggio ha fatto più cose buone perché occhio in italia sempre abbiamo avuto il voto disgiunto magari a livello nazionale alle politiche vota movimento 5 stelle magari alle amministrative alle comunali alle regionali magari ci sarà stato qualcuno che a prescindere del fatto che appartenga al carroccio al polo di sinistra al polo di destra magari è stato un buon amministratore magari alla tua città ha dato dei risultati quindi vota a tutte le elezioni in accordo per esempio i risultati che ha dato il politico magari un politico centrodestra in una città ha fatto cose buone indipendentemente dal fatto che ti sembri che il centrodestra a livello nazionale non ha fatto mai nulla magari quel sindaco ha fatto molte cose buone allora perché vivere passivamente la politica va a votare fatti sentire o vota quello che sia però che non sia una, una scheda annullata o che non sia una cosa che dopo tu non moralmente non ti fai carico del voto perché così poi sai dove è sbagliato a votare e cerchi di votare meglio però uscire dal sistema per poi lamentarsi eh, non conviene è troppo masochistico quindi va a votare così almeno dai l'opportunità a chi vince per esempio il movimento 5 stelle alle proprie, prossime elezioni politiche di non vincere risicatamente un 10 o 20 per cento in più degli altri partiti perché altrimenti le proporzioni dei diputati di diputati e senatori che vanno ai partiti politici è sempre la stessa anche se vota il 50 per cento aventi diritto soltanto che con proporzioni risicate quindi poi abbiamo la stessa ingovernabilità che ci ha avuto prodi e berlusconi perché vincevano con quote minime risicate anche quando vincerebbero i grillini con poca maggioranza perché se la gente vota poco poi si devono ridistribuire i voti i pochi voti che rimangono quindi ci manca solo che il movimento 5 stelle si debba appoggiare per fare un governo al centrodestra e che che debba chiedere in qualche modo la fiducia dopo i deputati e senatori di centrosinistra quindi voi elettori se non votate renderete ostaggio la maggioranza di governo dei partiti di opposizione è sempre stato il problema italiano e poi non si governa perché se la maggioranza vuole continuare a governare deve dare delle concessioni ai partiti che l'appoggiano e se e non vuole governare che si va alle elezioni può darsi che decidano di non andare alle elezioni perché costerebbe troppo e nessuno sa di vincere ma farebbero un governo tecnico di cui farebbe parte la maggioranza di governo però accettando dei compromessi con tutti i politici che gli appoggino quindi eh, voglio dire è brutto non avere delle cifre ragionevoli con le quali governare, non importa che vinca la destra, la sinistra o il Movimento 5 Stelle o la Lega. Dovete andare a votare e poi votate secondo coscienza. Però andate a votare perché l'astensionismo fa frustrare gli intenti di amministrare da parte dei cittadini la Repubblica, che è la cosa pubblica, res pubblica politica e l'amministrazione cittadina da polis politica quindi gli abitanti della città che governano attraverso la politica che governano anche il paese voi non volete governare il paese non andate a votare e poi Vendranno dei tecnici che amministreranno per conto delle banche le proprietà pubbliche e private. È una bancocrazia, volete, che è peggio di una democrazia che funziona male o malsana come quella italiana. Perché non verrà di sicuro un regime autoritario come quello fascista, ma poco ci mancherà. Beh, e anche questo del voto, di andare a votare ve l'ho detto In un paese dove si vota meno e si sta a rischio grecizzazione,